Ciao a tutti, questo video non era previsto, però trovo necessario farlo. Nuovo anno, nuovo nome. Ma in che senso? Ho deciso di cambiare il nome al canale. Questo perché? Quando ho aperto questo canale, l'ho fatto che parla di fumetti, anime, insomma, roba nerd. Per chi mi segue dagli inizi, sa che ho cominciato a fare video su un gruppo di Facebook, facendo appunto recensioni di fumetti e roba così. Quindi il canale di YouTube è stato solamente un prolungamento di quello che già facevo su quel gruppo. Però, come avete notato, ho cominciato a fare le recensioni sempre meno spesso, dall'essere l'argomento principale del canale e passato sempre più in secondo piano, dando spazio alle discussioni. Questo perché? Perché ho voglia di parlare di un determinato argomento, ho voglia di trasmettere un messaggio senza essere legato al mondo nerd. ATTENZIONE! Questo non significa che stavolcirò il canale. Questo non significa che non farò più recensioni. Infatti, le periste saranno sempre le stesse. Le discussioni saranno l'argomento principale, poi ci saranno sempre le recensioni e i racconti. Ma ora arriviamo al punto più succoso, il nuovo nome! Trovare un nuovo nome non è stato per niente semplice, infatti a un certo punto mi sono buttato su quei siti che ti generano il nome da solo e devo dire che mi ha fatto divertire molto. Quindi ho chiuso il pc e ho cominciato a pensare a ciò che mi piace e alla fine è arrivato. È arrivato il marino! Il nuovo nome del canale sarà Lo straordinario Mondo di Jake! Il video finisce qui. Ci vediamo dopo le feste con il primo video del nuovo anno.